online Ciao a tutti, benvenuti allo scavo di Vignale, eh, questo è il primo periscope che stiamo provando a fare eh, durante la giornata di scavo, l'altro giorno ne abbiamo fatto uno durante l'inaugurazione. Allora, intanto mi presento, sono Francesco e abbiamo Andrea che sta curando questo caso la ripresa e perché sti periscopo quest'anno? Vogliamo raccontarvi lo scavo anche attraverso i video e farli in diretta in occasioni particolari che durante la giornata insomma poi si presentano sullo scavo e cercheremo appunto di farvi vedere come eh, cosa avviene durante la giornata di scavo e eh, per chi non riesce a collegarsi con noi in diretta, eh, caricheremo i filmati eh, registrati in queste occasioni su YouTube ogni, ogni volta che li registriamo verso le ore 20:30 della sera. Eh, per cui cercate di seguiteci insomma, e, eh, oggi. Siamo, abbiamo iniziato questo collegamento perché eh, abbiamo in visita Alessandro Fo. Alessandro Fo è un poeta ed è anche un professore eh, di letteratura latina all'Università di Siena. E, insomma, è un grandissimo esperto eh, di Rutilio Namaziano. Eh, ora vi spiegheremo chi è. Eh, per, però lui è esperto perché ha curato la traduzione italiana il testo critico del ritorno, l'opera principale, l'unica opera di Rutilio Namazziano. Chi, eh, chi è Rutilio Namazziano? E intanto ci avviciniamo al gruppo. Rutilio Namazziano eh, fu appunto uno un personaggio molto importante della, eh, della prima insomma nel 414 Rutino Ramazziano fu Prefectus Urbi, quindi il prefetto che doveva mantenere l'ordine a Roma, e, però a un certo punto lui dovette tornare in Gallia dove aveva del, dei possedimenti eh, perché appunto c'erano delle invasioni, le invasioni barbariche in corso, quindi doveva tornare e narra praticamente il suo ritorno eh, verso la Gallia eh, e, eh, che svolge via mare eh, costeggiando la costa tirrenica e a un certo punto a, a, a Falesia che eh, insomma doveva essere il porto qui eh, dell'antica che corrisponde all'odierna Piombino e parla, fa una specie di eh, spedizione nell'entroterra e parla di una stazio amena eh, collegata sostanzialmente un luogo ameno collegato a una villa e parla era eh, su un, ecco gestiva questa villa ed era un giudeo molto irascibile che allevava dei eh, e che appunto lo mh, becco e un, quindi una brutta esperienza diciamo una spiacevole esperienza eh. A un certo punto, quindi, noi, ecco, scavando Vignale non abbiamo ancora trovato questa vasca per l'allevamento di pesci. Però, ecco, eh, essendo trovandosi qua a una villa, eh, vicino a, a Piombino, eh, insomma. Essendo questo un luogo di sosta, eh, quindi corrispondendo in qualche modo a una stazione a, Stazio a me era una piacevole sosta, nonostante il giudeo. Ecco, abbiamo pensato che Vignale potrebbe anche corrispondere a questa villa citata da Rutilio. E quindi abbiamo attratto l'attenzione di Alessandro Fo, che ecco, oggi è giunto sullo scavo e insomma adesso con. Eh, Uh, ecco, essendoci lui sullo scavo eh, il professore sta vedere, facendo una breve visita un guidata e a cui stanno partecipando anche i nuovi ragazzi che per, per la prima volta insomma, scavano quest'anno uh, a Vignale e ora ci avviciniamo e sentiamo qualche, uh, una parte di questa, di questa visita e sentiamo, così potete anche voi ascoltare eh, il professor Zanini che eh, racconta Vignale al a, a professor Fo e ai ragazzi. Eccoci qua, sono tantissimi. Siamo sicuri che come sempre nel comunese, una formacetta del ferro etrusco lo avremmo beccato eh, lo avremmo beccato. Tre cose avevo con certezza ero certo di trovare, l'Aurelia che mi avrebbe reso famoso, la, il, il ferro etrusco non me ne fregava niente, va bene così. lo stesso c'era lo stesso e il, la termetta, la, la grande terma anzi che mi avrebbe consentito di fare poca fatica e buona didattica. Dieci anni dopo tre obiettivi tutti e tre miseramente falliti, ma tutto il resto invece c'è. La parola standard, quando noi la usiamo più o meno dal 2007, quando ci dicono che cosa state scavando a Vignale, la risposta è sempre invariabilmente tutto, perché ci è capitata una fortuna abbastanza insperata, cioè quella di eh, come dire, essere calati in un paesaggio che vedete intorno a voi e di poter spellare un pezzetto di questo paesaggio per capire come si è trasformato questo paesaggio quindi diciamo fino all'anno scorso cioè fino alla scoperta del mosaico questa è una storia lineare di trasformazione di un paesaggio dal mosaico in poi abbiamo una storia un pochino più complicata ma ce la racconteremo dopo allora la nostra visita comincia in senso un pochino cronologico da, que da questo punto qui vedete che con un cappello malamente messo dal Bellotti c'è scritto la fattoria perché? Perché la no, nostra storia comincia quando questo paesaggio comincia a cambiare. Che cosa c'era prima? Prima c'era più o meno il giorno che facciamo normalmente con i bambini, co e diamo ad ogni bambino un rigatone. Un rigatone, una delle mie idee più geniali, rigatone cop, e diamo a ogni bambino un rigatone con cui fare un cannocchiale, con cui isolare i pezzi di territorio. Allora, se voi togliete di mezzo tutto quello che vedete è chiaramente umano, al più è bello, al più è bello, a più è bello, è bello. avete il paesaggio primigenio, il paesaggio primigenio quella collina c'è, quegli alberi ci sono, non sono olivi, ma c'è tutto l'intorno. intorno, qui c'è un lento di della pianura e al di là della strada, immediatamente al di là della strada c'è la laguna. Occhio, sto parlando di laguna e non di padure. Le bocche di laguna sono aperte, la laguna è un posto ameno in cui ci si vive, non solo, ma l'onda eh, no, abbondante dell'acqua imprigionata, lascia guizzare i pesci, non te lo ricordi, è un verso meraviglioso di Grotiglio Lamanziano che lui ha tradotto in maniera epocale. E... C'è l'onda abbondante dell'acqua imprigionata, c'è tanta acqua, calma, è un posto ideale dove allevare i pesci e solo si vivere. Questo posto è necessario. Bene, vi abbiamo fatto assistere a una parte della visita guidata che sarà piuttosto lunga, quindi non ve la possiamo trasmettere in diretta, però... Eh, insomma se volete venire a trovarci qui a Vignale eh, saremo lieti di raccontarvi eh, il sito, eh, noi archeologi che ci stiamo scavando vi faremo vedere cosa stiamo scavando e se non, potete riusci se non riuscite a venirci a trovare eh, cercheremo di raccontarvelo con i video, eh, insomma le nostre attività eh, online tra cui i diari di scavo che sono partiti. Vai saluta anche tu? Ciao a tutti, noi siamo vicino ai magazzini COP, della Cop, sede COP Tirreno, giusto? Sì. Lungo la vecchia Aurelia e al prossimo Periscope.